Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. L'avvertenza simbolo di questo primo maggio, festa dei lavoratori, è senza dubbio quella della FIMER. Di poche ore fa l'annuncio degli stipendi del mese di aprile che non saranno pagati e tra meno di 48 ore scade l'ultimatum del Tribunale di Arezzo o un nuovo acquirente oppure sarà fallimento? Vediamo la manifestazione organizzata in questa giornata a sostegno dei lavoratori.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 Parte oggi, 1 maggio, in occasione della festa del lavoro, la campagna social di Federambulanze, un'impresa. Protagonista il lavoro dei professionisti che operano su strada, giorno e notte, neve, pioggia e caldo, di cui ci si accorge soltanto quando ce n'è estremamente bisogno. Professionisti, donne e uomini che lavorano per tutti e che oggi si trovano a rivendicare a gran voce quelli che potrebbero sembrare diritti elementari. Tra questi ci sono il riconoscimento professionale, la lotta al lavoro in nero e alla concorrenza sleale, una maggior sicurezza contro le aggressioni, una giusta retribuzione ed infine un contratto con migliori garanzie. E parliamo ancora di primo maggio, questa mattina ad Arezzo è stata ricordata la vicenda dei due dipendenti dell'archivio di Stato che persero la vita a causa di una fuoriuscita di gas argon dall'impianto antincendio. Le celebrazioni poi si sono spostate alla monumento ai caduti sul lavoro. Sì, è stata una mattina di ricordi, stamattina siamo stati all'archivio di Stato dove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 In occasione del primo maggio è anche decollato il questionario della CIA Arezzo in collaborazione con INAC che intende somministrare agli agricoltori della provincia un questionario per monitorare il loro stato di salute ed individuare in modo tempestivo eventuali patologie causate dall'attività svolta. Il primo passo è dunque la compilazione di un questionario che gli interessati possano compilare direttamente e restituire allegando le documentazioni diagnostiche richieste per certificare le problematiche segnalate. E torniamo adesso invece a parlare del drammatico incidente a Vaggio nel quale ha perso la vita Vanessa Bonatti alla pirata della strada era già stata ritirata la patente perché aveva provocato un incidente stradale da ubriaco e sono arrivati anche gli esiti dei test svolti, c'era dell'alcol nel sangue dell'uomo. Le analisi hanno fugato ogni dubbio nel sangue del 55enne ritenuto responsabile della morte di Vanessa Bonatti. C'era alcol, la donna stava passeggiando con i propri cani a Vaggio nel comune di Castelfranco Pian di il pomeriggio di sabato. È stata travolta dall'auto condotta dal 55enne e morta sul posto per le gravi ferite riportate. Come ricostruito dagli inquirenti, il responsabile dell'accaduto ha poi proseguito la sua corsa, dunque non prestando soccorso fino ad arrivare all'area di servizio Castagneta. Qui ha abbandonato l'auto e raggiunto casa a piedi. L'arresto è arrivato grazie ai riscontri ottenuti dalle telecamere di videosorveglianza della zona che in poche ore hanno permesso agli inquirenti di risalire all'identità del proprietario della vettura. L'uomo, che non ha opposto resistenza al momento dell'arresto da parte dei carabinieri, ha precedenti per guida in stato di ebrezza alcolica lo confermano gli inquirenti stessi. Pochi mesi fa gli era stata sospesa la patente proprio per questo motivo. Ilaria Abidini, giovane aretina affetta da ostogenesi imperfette paladina contro i cyberbulli, è di nuovo alle prese con gli haters. Da un lato offese e dall'altro profili fake. Negli ultimi tempi le avrebbero infatti rubato due foto e aperto due account con la sua immagine. Fortunatamente al momento non sono stati pubblicati contenuti. Proprio nei giorni scorsi, racconta Ilaria, ho scoperto che mi è stata rubata una foto che avevo pubblicato su Facebook nel 2016 ed è stata utilizzata per aprire un profilo. Un altro invece era stato creato da tempo, accanto al mio nome è aggiunta la parola Monster e nel quale insinuano che ci sia un nazzito con foto e video miei. A nulla sono valse le denunce, sembra impossibile arrivare a capire chi ha aperto questi profili. Adesso vorrei capire perché le denunce non riescono ad andare avanti, afferma Ilaria, e sto cercando uno... Un avvocato specializzato nel cyber stalking perché temo che offese e apertura di profili siano collegate e che ci sia dietro la stessa mano. Ed è anche una giornata di lutto per Arezzo. Si è infatti spento all'età di 94 anni Gastone Mengozzi, studioso ed appassionato di storia del risorgimento italiano, è stato per quasi 40 anni presidente della sezione aretina dell'associazione Veterani e Reduci Garibaldini. I funerali si svolgeranno domani alle 14 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano in via Mocchi. Voltiamo pagina adesso e cambiamo argomento. A partire da oggi sono infatti entrate in vigore le nuove disposizioni sull'obbligo delle mascherine. Vediamo quali. Il primo maggio 2023 sarà ricordata come la data in cui gli italiani dicono addio alle mascherine anche in alcuni ambienti sanitari, ma non tutti.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 Un ponte del primo maggio ricco di iniziative tra foto antiquaria che ha portato ad Arezzo tanti turisti e la minaccia del maltempo che poi in realtà non c'è stato, non ha fermato gli arrivi in città. Yeah, eh, sono un appassionato di fotografia, vorrei farla diventare la mia professione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 Un fiume amaranto ha invaso Piazza della Libertà e le scalinate del Duomo ieri sera per la festa dell'Arezzo. Il cavallino nonostante la sconfitta ha festeggiato il suo ritorno in Serie C. Arezzo festeggia così la promozione in Serie C del Cavallino che quest'anno festeggia anche i suoi 100 anni. Prima la premiazione in Consiglio Comunale, poi la festa in Piazza della Libertà, diventata assieme alle scalinate del Duomo un fiume amaranto. Io ho detto se sto sognando non mi svegliate, però è la realtà, la realtà che va programmata. Io ho sempre detto festeggiamo, ora ci siamo divertiti a sufficienza, adesso stiamo già programmando il futuro, quindi ringrazio tutti di, questi, di tutto quello che ci stanno dando perché il cuore è pieno di gioia e dobbiamo continuare a programmare ad investire nel giusto e far sì che il club cresca sempre di più e sempre più forte per levarci altre gioie che sicuramente arriveranno. I tifosi festeggiano la promozione, ma anche la permanenza nella panchina amaranto di mister indiani in un tripudio di bandiere che non aspettano altro che di tornare a sventolare nel prossimo campionato di Serie C. Questo è un momento bellissimo, un momento che mi rimarrà sempre nel cuore e porterò sempre un me. Passiamo adesso al basket, è finita la Cardio Palma, la prima sfida playoff tra Amiens Scuola Basket Arezzo e il Basketball Club Lucca che hanno dato vita a una gara super combattuta che si è conclusa con una vittoria amaranto. Emozione a ripetizione per l'Amienscuola Basket Arezzo che ai supplementari della prima gara dei playoff piega il Lucca. La prima semifinale finisce 92-83.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 Questa era l'ultima notizia per questa sera, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.